Bene, benvenuti all'osservatorio. Questa sera faremo un viaggio nel Sistema Solare senza lasciare questa stanza. Allora qui abbiamo un ritratto di famiglia eh, dei componenti del Sistema Solare. Abbiamo naturalmente il Sole e in scala vediamo là sotto i pianeti. Riusciamo a scorgere solo i pianeti giganti Giove e Saturno, poi i giganti ghiacciati Urano e Nettuno, eh, i pianeti rocciosi di cui anche la Terra fa parte quei puntini minuscoli che si intravedono a malapena di sotto. Vedremo poi meglio la reale differenza che c'è tra le dimensioni dei pianeti giganti e dei pianeti come il nostro. Nel Sistema Solare il grosso della materia sta nel Sole, quindi il 98% della massa del Sistema Solare è concentrata nel Sole e il rimanente 2% è utilizzata per fare tutti gli altri pianeti. Tra gli altri pianeti in realtà Giove che è questo qui sotto, è il pianeta più massiccio nel senso che contiene più materia lui di tutti gli altri pianeti messi assieme. Allora qui vediamo i pianeti rocciosi del Sistema Solare e alcune delle lune rocciose messi in ordine di dimensione. Allora la Terra è il pianeta roccioso più grande, Venere è il pianeta immediatamente più piccolo è quasi gemello della Terra per quanto riguarda le dimensioni, anche se in realtà i due, le somiglianze finiscono qui, i due pianeti non potrebbero essere più diverse. Marte, che vediamo qui sotto, è molto più piccolo. Prima di arrivare al quarto e ultimo pianeta per dimensione che è Mercurio, troviamo Ganimede e Titano che sono eh, rispettivamente una delle lune di Giove, Ganimede e eh, il, la luna più grande di Saturno, Titano. Eh, Plutone, che fino a qualche anno fa era un pianeta, adesso è stato declassato a pianeta nano, eh, sta qua in fondo, lì, e vediamo che eh, perfino la nostra luna è più grande di lui, quindi ha un corpo, eh, un pianeta abbastanza particolare, di cui parleremo alla fine del nostro viaggio. Allora, per renderci un po' meglio conto delle reali dimensioni e delle scale, eh, delle distanze che entrano in gioco nel sistema solare, che sono talmente grandi che è difficile eh, apprezzarle, facciamo un esperimento mentale che consiste nel far finta che il Sole si trovi al centro di questa stanza e che sia una sfera che ha il diametro di due metri. Allora, se il Sole ha il diametro di 2 metri, dove si trovano e a quale distanza eh, gli altri pianeti del Sistema Solare? Beh, innanzitutto due parole sul Sole. Ehm, ha un diametro di 1.400.000 km, un diametro immenso, che corrisponde a 109 volte il diametro della Terra. Quindi è possibile allineare all'equatore 109 volte il nostro pianeta per eh, riuscire a, a coprire un diametro del Sole. Il Sole ehm, orbita attorno al centro della Via Lattea, compie un'orbita in circa 230 milioni di anni, quindi l'ultima volta che il Sole si trovava in questa posizione di oggi, eh, sulla Terra c'erano ancora i dinosauri. Il Sole è una gigantesca centrale nucleare, quindi produce vaste quantità di energia. Per capire l'immensità dell'energia prodotta dal Sole, consideriamo che in un secondo produce un milione di volte l'energia che è stata consumata da tutta l'umanità nell'anno 2018. Allora se il Sole è una sfera alta 2 metri che si trova qui, il primo pianeta, che è Mercurio, si trova a 83 metri di distanza da questa stanza ed è una sferetta di 7 mm di diametro, quindi una pallina molto piccola che vediamo qui. Mercurio è il pianeta più vicino al Sole, è un pianeta molto piccolo, è il più piccolo tra i pianeti rocciosi, al diametro di appena 0,38 volte il diametro della Terra. Dista dal Sole quasi 58 milioni di chilometri. Le distanze sono talmente alte che non si utilizzano i milioni o i miliardi di chilometri. Per misurare le distanze nel Sistema Solare si utilizza l'unità astronomica. L'unità astronomica è definita come la distanza media della Terra dal Sole e vale circa 149-150 milioni di chilometri. Quindi Mercurio dista 0,39 unità astronomiche dal Sole. Non ha satelliti naturali. Essendo il pianeta più vicino eh, è facile immaginare che sia quello maggiormente esposto eh, al calore, e all'energia del Sole ed in effetti nella parte illuminata la temperatura raggiunge i 427 gradi centigradi. Tuttavia, siccome Mercurio non, non ha mh, atmosfera, nella parte in ombra le temperature crollano fino a 173 gradi al di sotto dello zero. Qui un, quindi c'è un'escursione termica da meno 173 a più 427 gradi. Andando avanti, il pianeta successivo è Venere. Ci dobbiamo allontanare di 155 metri da questa stanza. Venere è una pallina di 17 mm di diametro, quindi questa è la dimensione relativa al nostro ipotetico Sole, che è la sfera di due metri che si trova qui. Venere è leggermente più piccolo della Terra, il diametro è di 0,95 volte il diametro della Terra, si trova a 0,7 unità astronomiche dal Sole, che corrispondono a 108 circa milioni di chilometri, non ha satelliti naturali e anche Venere è un pianeta estremamente caldo, non solo perché è più vicino al Sole rispetto alla Terra, ma soprattutto a causa della sua atmosfera. L'atmosfera è composta principalmente di anidride carbonica, che come sappiamo è un gas serra. L'effetto serra fuori controllo fa sì che la temperatura media sul pianeta sia di superiore a 450 gradi centigradi. A causa dell'atmosfera non c'è molta differenza tra la parte illuminata e la parte in ombra. L'atmosfera è estremamente densa al punto che al livello della superficie la pressione è equivalente a quella che sulla terra avremo a 900 metri di profondità. Andando avanti troviamo la terra a 215 metri di distanza da qui. La terra è una pallina di 18 mm di diametro quindi questa è la dimensione confrontata con quella del sole. La Terra la conosciamo molto bene, ha un diametro di quasi 13.000 km, dista una unità astronomica dal Sole, ha un satellite naturale, la Luna, come segno particolare beh, è l'unico pianeta non solo del Sistema Solare ma di tutti quelli che abbiamo anche scoperto al di fuori del Sistema Solare in cui siamo sicuri che esista la vita e questo ne fa un posto unico. Dopo la Terra troviamo Marte. Per Marte dobbiamo spingerci fino a, davanti all'Istituto Agrario qui vicino, 327 metri di distanza da questa stanza. Marte è abbastanza piccolo, una pallina di un centimetro di diametro, e lo vediamo qui. È un pianeta che conosciamo abbastanza bene, essendo sostanzialmente abitato esclusivamente da robot che abbiamo mandato noi. È un pianeta piccolo, al diametro che è metà del diametro della Terra, Un'unità astronomica e mezza dal Sole ha due satelliti naturali Phobos e Deimos che in realtà sono dei grossi sassi. È un pianeta molto interessante perché nonostante le sue piccole dimensioni contiene il vulcano a scudo più alto, più imponente del sistema solare che è, si chiama Olympus Mons e inoltre ha il secondo canyon per estensione dopo la Rift Valley, Valles Marineris. Dopo Marte ci dobbiamo allontanare di un chilometro, quindi abbiamo superato il paese di Santa Pollinare, siamo in periferia di Santa Pollinare, per trovare il pianeta successivo. Questo è il regno dei pianeti giganti, cominciando da Giove, che è una sfera di 205 mm di diametro. Questa è la dimensione rispetto al Sole. Giove è un pianeta imponente, il diametro è più di 11 volte il diametro della Terra, dista dal sole 5 unità astronomiche, ha molti satelliti, Giove in particolare ne ha 79. I quattro satelliti più grandi sono stati osservati da Galileo Galilei col suo telescopio e infatti prendono il nome di satelliti galileiani. Poi ce ne sono altri di dimensioni minori, appunto per un totale di 79. Giove è un pianeta molto appariscente, ha un'atmosfera molto turbolenta e variopinta, diciamo. una delle caratteristiche principali è la presenza di un uragano, che è questo. La grande macchia rossa è un uragano che, come tutto su quel pianeta ha dimensioni gigantesche, potrebbe contenere tre volte il pianeta Terra. Dopo Giove il secondo pianeta gigante è Saturno, ci dobbiamo allontanare di 2 km da qui, quindi siamo in, nella zona industriale di Rovigo. Saturno, un po' più piccolo di Giove, ma è comunque un pianeta imponente, eh, un diametro di 173 mm rispetto al nostro Sole di 2 metri. Saturno, a, un po' più piccolo di Giove, ma comunque ha un diametro eh, di più di 9 volte il diametro della Terra, dista dal Sole 9 unità astronomiche e mezzo, pari a... 1 miliardo e quattrocento milioni di chilometri. Anche Saturno non si fa mancare nulla per quanto riguarda i satelliti naturali. Lui ne ha ben 82 e la caratteristica principale del pianeta sono sicuramente gli anelli. Dopo Saturno inizia il regno dei pianeti giganti ghiacciati. Si chiamano giganti ghiacciati anche se in realtà non sono composti di ghiaccio o meglio la maggior, per la maggior parte sono composti anche loro di gas. Per trovare Urano dobbiamo allontanarci di 4 km da questa stanza, quindi siamo in periferia di Rovigo e Urano è una pallina di 73 mm di diametro, questa è la sua dimensione relativa al Sole che si trova in questa stanza. Il diametro è 4 volte il diametro della Terra, dista dal Sole quasi 3 miliardi di chilometri, pari a 19 unità astronomiche più ci allontaniamo dal Sole, più i pianeti impiegano tempo per compiere un'orbita completa. Nel caso di Urano, un anno di Urano equivale a 83,8, quasi 84 anni terrestri. Quindi ciascuno di noi nella sua vita probabilmente assisterà, se va bene, ad un'orbita completa di Urano e forse ad un pezzettino, se è fortunato urano ha 27 satelliti naturali ed è il pianeta più freddo del sistema solare la temperatura media è di 224 gradi sotto lo zero è un pianeta abbastanza curioso anche se non si direbbe ha un aspetto che può sembrare insignificante ha questo colore mh, azzurro acquamarina senza particolari caratteristiche superficiali però è un pianeta curioso perché a differenza degli altri pianeti del sistema solare che hanno eh, un asse di rotazione o più o meno verticale. Urano ha l'asse di rotazione inclinato di più di 90 gradi. In pratica rotola attorno al sistema solare. Dopo Urano abbiamo il secondo pianeta gigante ghiacciato che è Nettuno. Per trovare Nettuno dobbiamo attraversare la città di Rovigo, andare in periferia, siamo a 6, quasi sei km e mezzo eh, dall'osservatorio e Nettuno appare come una pallina di 71 mm di diametro, quindi questa è la dimensione relativa. Anche questo è un pianeta molto grande, il diametro è di quasi 4 volte il diametro della Terra, dista dal Sole 30 unità astronomiche, quasi 4 miliardi e mezzo di chilometri, periodo di rivoluzione attorno al Sole aumenta ancora di più, quindi un anno su Nettuno sono 164 anni terrestri, quindi nessuno di noi vive abbastanza a lungo per assistere ad un'orbita un completa di Nettuno attorno al Sole. Ha 14 satelliti naturali ed è il pianeta più ventoso del sistema solare. Sono state registrate delle raffiche fino a 2100 km. all'ora. Dopo Nettuno troviamo Plutone che tecnicamente non è più un pianeta, è stato declassato a pianeta nano. Per trovare Plutone dobbiamo spingerci oltre Rovigo quasi a Boara, quindi siamo a 8 chilometri e mezzo circa dall'osservatorio e Plutone è un pianeta minuscolo, nella nostra scala planetaria sarebbe un puntino di 3 mm di diametro. Plutone ha un aspetto molto interessante, nonostante sia così lontano. Si vede che ha una superficie molto colorata che indica la presenza di materiali diversi. È un pianeta minuscolo, il diametro è di 0,19 volte il diametro della, della Terra. Dista dal Sole quasi 40 unità astronomiche, quasi 6 miliardi di chilometri. Compie un'orbita attorno al Sole in quasi 250 anni terrestri. Ha cinque satelliti naturali, il più grande dei quali, Caronte, è un po' più piccolo di Plutone, ma neanche tanto. In realtà il sistema Plutone-Caronte somiglia più a un pianeta doppio, piuttosto che a un pianeta e una Luna. In effetti il baricentro del sistema Plutone-Caronte cade al di fuori della superficie di Plutone, quindi i due corpi orbitano attorno al centro di massa che sta al di fuori della superficie di Plutone. Innanzitutto è un pianeta che sembra geologicamente attivo, ci sono pochissimi crateri da impatto, il che significa che la superficie in qualche modo si muove e col tempo, con le ere geologiche, è in grado di spianare i crateri da impatto. Ora qui siamo arrivati alla fine del Sistema Solare, in realtà il Sistema Solare non finisce qui perché oltre l'orbita di Plutone ci sono altre strutture, però per renderci conto delle distanze a livello interstellare. Ci chiediamo, la stella più vicina al Sole è Proxima Centauri, che dista 4,24 anni luce dal Sole. Beh, Proxima Centauri è molto più piccola del nostro Sole, quindi è una sfera di circa 300 mm, 30 cm di diametro. La cosa interessante è dove si trova. Per trovare la stella più vicina, con il Sole in questa stanza, dobbiamo allontanarci di più di 57 mila chilometri che corrispondono a quattro volte e mezza il diametro della Terra. Quindi queste sono le distanze che ci sono eh, su scala interstellare, quindi sono distanze immense che, eh, di cui facciamo fatica a renderci conto nella vita quotidiana. Bene, questo conclude la nostra scampagnata nel Sistema Solare. Questa è ancora una foto di famiglia con tutti i membri del Sistema Solare Grazie per l'attenzione. Al prossimo incontro.